Ciao a tutti e benvenuti. Sono Massimiliano Minado, il primo Class Point Educator e il primo Class Point Trainer per l'Italia. Vi presento appunto questo grande strumento che potete utilizzare nella vostra didattica quotidiana per ogni ordine e grado di scuola. Ve lo presento appunto in italiano, essendo il primo rappresentante per l'Italia e quindi avete modo di eh, usare lo strumento senza difficoltà. per iniziare basta cliccare in alto a destra su download now e inserire il vostro nome nella finestra che vi compare, una email possibilmente quella che usate per powerpoint per la vostra applicazione office 365 e la vostra organizzazione in quanto educatori se siete educatori o la vostra scuola dopodiché ecco potete scaricare questo strumento che si integrerà perfettamente all'interno di powerpoint vedrete che non sarà difficile ecco utilizzarlo creerò per voi qualche altro tutorial in questa in questa fase in questo momento come primo step lo scopo era introdurvi questa novità e poi organizzerò un webinar o un workshop per vedere insieme meglio come poter effettivamente realizzare un quiz interattivo e quindi come metterlo in pratica, pratica all'interno delle vostre classi. Per questo tutorial è tutto, ecco, giusto per iniziare, per partire, ci vedremo nei prossimi tutorial e seguitemi sul canale, mettete anche un like se il video vi è piaciuto. Ciao!